Pronti a... Ciao a tutti ragazzi! E bentornati al Gormiti Show! Già da oggi l'atmosfera è elettrizzante! Sì, perché qui in studio avremo ben due ospiti super gormitici! Io io sono, sono davvero emozionatissimo e quando scoprirete di chi si tratta lo sarete anche voi! Oggi al Gormiti Show ci sono i disegnatori dei gormiti dello staff di giochi preziosi! E siete pronti per conoscerli? Io sono pronta per fare una magia! Vai! Eccoli qui! Loro allora sono Giorgio Palombi ed Emilio Quaini. Wow, ragazzi, siete qui in carne ed ossa e io voglio già farmi un milione di domande. Allora, per esempio... No, no, no, qua... no aspetta, aspetta, Gianni, Dobbiamo stringere un pochino i tempi perché insieme ad Emilio e Giorgio vedremo delle cose fantastiche. E allora partiamo subito con le presentazioni. Emilio, allora, raccontaci un po' di te, di cosa ti occupi e che tipo di disegnatore sei. Sono Emilio, sono in Giochi Preziosi dal 1991, eh, sono direttore creativo e mi occupo, insieme al mio team di disegnatori e di designer, della parte estetica del giocattolo. Eh, in tanti anni abbiamo, ho realizzato diverse linee di giocattoli. Forse il più famoso è il Robo Emilio, che porta il mio nome. No, no. ma io ce l'avevo! Ma anche io ce l'avevo eh, piccolissimo. Era quel robottino bianco che gli davi delle indicazioni. Col, col, così, io, col Esatto. Eh, ne abbiamo rifatto una nuova versione con un design un po' più moderno anche pochi anni fa. e insomma. Siamo wow. stati contenti. Wow, wow, che wow. Che bello. E invece tu, Giorgio, di cosa ti occupi? Allora, io lavoro in giochi preziosi come Emilio, da tre anni. e Sono sia disegnatore che modellatore 3D e quello di cui mi occupo è tutto ciò che riguarda i personaggi in sé. Quindi praticamente sin, da, sin dal disegno fino al prodotto finale, con tanto di nodi, come piace a tanti bambini. Wow, è davvero fantastico. Tra l'altro io sono un grande appassionato del disegno e non vedo l'ora di vedervi all'opera. E li vedremo, Johnny. Però dobbiamo procedere con calma. Ci raccontate come nasce un personaggio dei Gormiti? Allora, noi non lo sappiamo come nasce veramente un personaggio dei Gormiti. <ride> Secondo me sono sempre esistiti. Quello che facciamo noi è semplicemente andare in giro e cercarli ovunque li possiamo trovare. E una volta che li troviamo facciamo subito un ritratto. Che pazzesco, bello! Pazzesco. Io Voglio oh, farti una domanda, Emilio, ma ehm, quando crei un personaggio nuovo, eh, parti direttamente con la matita o al computer? Allora, il, eh, una volta si partiva, come hai detto, con, con una la matita, matita il Sì, il foglio, e si disegnava. Adesso il metodo non è cambiato, non sono cambiati gli strumenti, quindi facciamo questa cosa con una penna magnetica e disegniamo direttamente su una tavoletta grafica. In modo tale così è più semplice, sì, immagino. Più semplice. Sì, sì, più veloce. Wow, Bellissimo. Certo. Invece Giorgio, mentre dormivi, hai mai sognato un gormita, un personaggio che poi è diventato realtà? Perché lei si sogna sempre Lord Titan. Eh, eh, sì, ormai, ormai tutti lo sanno. <ride> no, nel mio caso non ho, non ho mai fatto sogni con gormiti vari, <ride> però devo dire che durante la notte qualche volta qualche gormita mi viene a trovare mentre disegno, perché io disegno anche per relax. no? E qualche volta è venuto fuori qualche personaggio, come Iroh, ad esempio. Sì, Sì, l'ispirazione notturna a volte funziona. Io ho una domanda un, po', un pochino curiosa. Emilio, sì. <ride> ma parli mai ai tuoi disegni? E non guardatemi così, è una domanda curiosa. No, ancora non, eh. no, ancora non, non parlo con i disegni, però sai, ti dirò, ogni tanto mentre li disegno, sembra che mi guardi in un modo strano. Un strano. Sì, a quel punto lì vuol dire che c'è qualcosa che non va e devo modificare qualcosa. Per forza, per sì, forza. Sì, per quindi forza. sono loro che parlano con te. Esatto, esatto, esatto. forse sono loro, esatto. <ride> Ragazzi, voi che ne pensate? Potevate immaginare che i Gormiti fossero nati come ci ha raccontato Giorgio? Scrivetelo qui sotto nei commenti, mi raccomando. Ora Giada, abbiamo bisogno assolutamente di una tua magia. Va bene, lasciamo che Giorgio ed Emilio si preparino. Brava Giada, ora abbiamo qualche secondo mentre Giorgio ed Emilio si preparano per mostrare a tutti i nostri amici a casa la terza uscita del Gormiti Magazine. Infatti volevo farti vedere tutte le novità che ci sono in questo numero. Vai, apriamolo. Vabbè, innanzitutto possiamo dirvi che eh, troviamo Achilos in un'edizione limitata, tutta dorata. Poi apriamo e troviamo, vabbè, l'indice. I fumetti inediti. Ricordiamo che sono storie uniche mai viste. Poi, poi ci sono tanti disegni da colorare. C'è la nostra intervista. Vi raccontiamo una giornata dietro le quinte del Gormiti Show. Eh sì, vi raccontiamo cosa accade dalla mattina alla sera su questo set. Poi ci sono gli arte craft. Sì, giusto. E tantissimi Già Giada, guarda, il Gormiti Magazine è davvero bellissimo. Però io non sto più nella pelle. Puoi far comparire di nuovo i disegnatori dei Gormiti, per favore? Sento che sono pronti. <tossi> Wow, Giorgio, che cosa abbiamo qui? Allora, abbiamo portato un po' di materiale da giochi preziosi che mostra tutto il processo con cui noi creiamo i nostri gormiti. Ok. Quindi abbiamo sia dei disegni, quindi praticamente del materiale 2D, e poi abbiamo anche delle stampe 3D fatte dai nostri modelli wow. che abbiamo modellato internamente la wow. eh sì, perché il 3D appunto perché si può, si può vedere sopra, sotto, esatto. si può girare, vedere la schiena. Fantastica. Ma potresti spiegare la, la differenza tra il 2D e il 3D? Certo, allora, il 2D sta per due dimensioni, come il foglio che ha le due dimensioni. Ok. E, e praticamente è una, un modo di chiamare questo tipo di lavorazione. Invece il 3D, che sarebbe tridimensionale, è una lavorazione che noi facciamo mh, per ottenere praticamente la statua finale e il giocattolo che è lo vedete in mano. Fantastico. fantastico. Wow. Emilio, per capire meglio come, come appunto nasce un personaggio, voi ci avete portato dei bozzetti in 3D, dei prototipi, giusto? Dei disegni? Sì, sì, abbiamo portato un esempio di come lo sviluppo normale di un qualsiasi personaggio. Questo, ad esempio, è Carrion. È il mio preferito. Ah, vedi, siamo partiti comunque da una bozza e aveva delle caratteristiche diverse okay. e poi siamo arrivati a questa che è quasi definitiva come proporzioni. Fantastico. Esatto. Il wow. passaggio dopo di questo è la colorazione. Che esatto. poi comunque subisce anche essa delle modifiche. No, caspita, ma... è cambiato tantissimo. Ma, sì. ma aspetta, scu scusa, scusate un secondo, ma qua ci sono dei numerini. Cioè questo? È la prima versione, è la prima versione di Lord Carrion. Esatto, questa era la prima versione di Lord Carrion, Guarda era ero piccolo. Mm. È cresciuto col tempo <ride> Era minuscolo. Ma, ma scusami. Aveva un faccino viola, come mai eh, è cambiato ed è diventato totalmente rosso? Eh, L'abbiamo cambiato perché essendo il Lord del fuoco doveva dare più... Giusto, Beh, la potenza, la forza del fuoco. La potenza del fuoco, del fuoco. esattamente. Chiaro. fantastico, fantastico. Quindi siamo arrivati all'ultima versione che poi è questa, che è quella Giusto. che conoscono tutti. Ufficiale. Wow. Quella ufficiale. Fantastico. Che bello. Stessa cosa abbiamo fatto poi con Lord Titan. Che è il mio preferito ah. Lord Titan. È il suo preferito Lord Titan. Qui si vede come abbiamo, siamo partiti dai volumi principali mm -hmm. e poi aggiungendo dei dettagli L'abbiamo abbiamo ripulito e questo è, diciamo, l'ultima versione. Eh sì, guarda Giada proprio come, cioè, come appunto viene creato con tutte queste linee, no? È bellissimo vedere e come nasce nato. Poi con la gomma zero. immagino che è andata a cancellare esatto. tutto. Cancelliamo le linee di costruzione e rimane wow. i tratti. Esatto. È pazzesco. E qui è quando oh. ha avuto anche lui la sua trasformazione. Anche qui è stato colorato e ma. ha subito anche. anche gli ma. È cambiato tantissimo. Scusa, scusa un secondo. Aveva anche il fumo, il fuoco dagli occhi, ma è il numero uno aveva pure la barba ma era anziano, sì. era anziano. e aveva anche una faccia eh sì è vero una faccia un po' Perché cattiva Che poi è sparita sì qui sì. la faccia era troppo cattiva e lui è stato svecchiato <ride> era in giovanile. era in fantastico esatto. tra l'altro guarda la, la versione numero 3 eh, appunto sul, sul petto a questo leone no? che tra l'altro ah, tra l'altro mi ricorda un hyper beast che è l'hyper beast di Riff esatto esatto, esatto. E questa è l'ultima versione quella definitiva di Bye. che conosciamo tutti. Vero Giada? Sì, certo che la conosciamo tutti, ovviamente. <ride> ah, guarda qui che abbiamo i Gormiani. Esatto. Piccolini. Eccoli qui. Questi sono gli Erats, sono le sì. prime prove, dalla prima prova diciamo 2D fino ad arrivare all'ultima versione che è questa. Fantastico. E qui a poi abbiamo. Sì, abbiamo esattamente. Reef. Questo è Riff. Stessa cosa si vede. Il disegno 2D, Fantastico. dalla bozza, il colore Bellissimo. e poi... Bellissimo vedere una, come si sono evoluti. ho una modo. domanda un po', un po' curiosa. I nomi dei vari gormiti, dei lord, ma chi li ha dati? Per esempio, eh, siccome qua abbiamo tanti, tanti gormiti, lord Voidus... Già ti ha ho dato il nome sì. di Lord Voidus? Eh, Quello in particolare li ho dato io Ma davvero? Vero? Sì, alcuni sono stati cambiati, modificati per varie ragioni Ma questo qua è stato mantenuto sono molto contento Perché comunque Voidus dovrebbe ricreare, cioè rievocare praticamente il vuoto Quindi Buon non solo fatto... Voidus Voidus dall'inglese è un po' Void okay, Dovrebbe okay. essere vuoto e quindi quella wow. sensazione un po' di ore di, di, di, di strenezza bellissimo bellissimo sapere anche come è in tutto, tutto il retroscena, fantastico bravi, siete davvero dei grandi ma ragazzi però purtroppo il tempo è tiranno dobbiamo salutarvi e vi aspettiamo nella seconda parte della puntata, mi raccomando non dovete assolutamente mancare assolutamente perché... no perché ci sono sempre un sacco di cose interessanti e, e Giorgio ci spiegherà tutte queste cosine qua mi Li raccomando aspettiamo. ciao, ciao. Saluti! No, Ma lo sai che ho scoperto una cosa? Cosa hai scoperto?